Online c'è un articolo su um, Tiziano, il Veronese e il Tintoretto, quindi siamo arrivati al Cinquecento, um, nel bene e nel male, nel senso che alcuni autori sono stati tralasciati, citati solo marginalmente, come sapete eh, Inside the Style Case si occupa principalmente di pittura, quindi si è scelto di dedicarsi uh, agli autori che um, realizzano opere pittoriche piuttosto che uh, scultoree, e um, alcune cose sono state effettivamente tralasciate spero in futuro di poterle recuperare uh, di poter recuperare magari ecco um, i buchi o um, gli autori secondari attraverso una rubrica che sia monografica uh, rispetto ad un autore uh, per il momento comunque eh, mi sembra che il lavoro fatto sul 600 sia apprezzabile, sia abbastanza buono e che permetta quindi eh, di studiare il 600 e eventualmente di eh, approfondirlo ulteriormente. Io consiglio sempre di eh, visitare anche <coughs> la pagina facebook um, dove si possono trovare i contenuti aggiuntivi um, per quanto riguarda il 500 uh, appunto il nuovo uh, post è in più parti e quindi um, anche febbraio sarà occupato dagli stessi autori del, del secondo Cinquecento um, ed è stato insomma ho scelto di um, dedicarmi principalmente al mito quindi alla, um, al, alla pittura del mito del mito classico um, può essere apprezzabile per il fatto che um, ho visto tra l'altro ecco um, il ministero dei beni culturali ultimamente sta facendo la campagna su il mito nell'arte quindi uh, la cosa è coincisa in maniera uh, fruttuosa um, <coughs> e um, per il 2018, ehm, così volendo dare una panoramica, eh, uno sguardo di grosso taglio, ehm, probabilmente arriveremo a fine 2018 con, al gotico. Eh, gli autori sono eh, numerosi anche per il 500, anzi eh, forse sono ancora più. Ehm, impregnanti rispetto a quelli del 600, si parlerà sicuramente di Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci, arriveremo a Fra Filippo Lippi passando naturalmente per uh, il Botticelli, uh, le cose da, da vedere sono moltissime ed è il 500 un secolo meraviglioso che io adoro um, uh, sopra gli altri. Um, per uh, il quanto riguarda ancora il lavoro fatto nel 2017 l'anno appena passato um, ci sono anche gli stati um, degli autori che mi è dispiaciuto di più dover saltare uh, come per esempio mi dispiace di non aver parlato di della croix per quanto riguarda il, il periodo romantico um, perciò insomma sto pensando di um, di organizzare qualcosa di nuovo per il 2018 intanto grazie per l'attenzione e arrivederci